Sulla sinistra abbiamo un'equazione di secondo grado generica a squadro più bx più c uguale 0 e sulla destra invece ho scritto un'equazione di secondo grado particolare, quindi ho specificato il valore dei parametri a, b, c. Quindi ho scritto 3 i squadro più 11x meno 4 uguale 0. Cosa vuol dire? Che ho dato il valore 3 al parametro a, che è il coefficiente del termine di secondo grado in x. Poi ho dato il valore più 11 al, valo al parametro b, che è il coefficiente del termine di primo grado in x. E poi ho dato il valore meno 4 al parametro c, che rappresenta il termine noto. Allora, adesso procediamo eh, con il metodo del completamento del quadrato per trovare le soluzioni. Lo faremo parallelamente, sulla sinistra lavorando su un'equazione generica e sulla destra invece lavorando su questa equazione in particolare. Eh, alla, sulla sinistra, lavorando su un'equazione generica, eh, quello che troveremo alla fine, cioè i valori di x1 e x2, saranno valori generici, quindi avremo la formula che ci permetterà di risolvere una qualsiasi equazione di secondo grado. Avevamo già anticipato in classe che eh, il metodo consiste nel far comparire un quadrato di binomio anche nel momento in cui questo non si presenti eh, subito. 3i² più 11x meno 4 non è lo sviluppo del quadrato di un binomio, così come in generale non lo è un trinomio di secondo grado qualsiasi ai² più bx più c. Per far comparire il quadrato di un binomio avevamo visto che la prima cosa da fare era moltiplicare tutto per a, cioè per il coefficiente del termine di secondo grado, quindi moltiplico entrambi i membri per a, secondo principio di equivalenza delle equazioni. Allora, al primo eh, sulla eh, sinistra ottengo a quadro, isquadro, più abx, più ac uguale 0, perché 0 per un qualsiasi numero a fa 0. Invece, nell'equazione particolare cosa ottengo? 9 no, isquadro più 33x, Meno 12 uguale 0 perché 0 per 3 fa 0. Poi avevamo detto che 9x quadro è il quadrato di 3x. Quindi io posso scrivere che il binomio, il quadrato di binomio che fa, devo, voglio fare comparire, sicuramente avrà dentro un 3x. Poi io voglio fare in modo che 33x sia il doppio prodotto. E avevamo detto che per far questo c'è cioè un piccolo trucchetto. Basta fare più, prendere il valore di B iniziale, cioè 11, e poi fare fratto 2. Provare per credere, se io mh, faccio il doppio prodotto di 3x con 11 mezzi, allora, devo fare il doppio prodotto, quindi devo moltiplicare per 2 e questo si semplificherà con il 2 che sta al denominatore e quindi poi mi viene 33x, esattamente quello che mi serve. Facendo in questo modo, abbiamo anche detto però che all'interno dell'equazione compare, se io sviluppassi questo quadrato di binomio, cosa succederebbe? Verrebbe 9 squadro che ce l'ho più 33x che ce l'ho, ma poi verrebbe un 121 quarti, 121 al quadrato di 11, e quindi 121 quarti al quadrato di 11 mezzi, che nell'equazione non c'era. Quindi ho aggiunto un 121 quarti che non c'era. Quindi per far tornare le cose come erano, cioè senza il 121 quarti, cosa faccio? Lo sottraggo. Così è come se... Ehm, non lo avessi messo, cioè l'ho messo ma subito dopo lo, lo sottraggo per riequilibrare le cose e poi ricopio il meno 12 uguale 0. Nell'equazione generale eh, questo vuol dire fare ax più b mezzi al quadrato, quello che, che compare che prima non c'era è il quadrato di b mezzi che è b quadro quarti e quindi lo sottraggo e poi ho più ac uguale 0. A questo punto cosa faccio? Voglio isolare il quadrato di binomio, quindi 3x più 11 mezzi al quadrato lo lascio al primo membro, mentre questi due numeri li porto entrambi al secondo membro col primo principio, quindi so che andranno cambiati di segno, quindi mi viene 121 quarti più 12. Stessa cosa la facciamo qua, quindi ottengo ax più b mezzi al quadrato uguale b quadro quarti meno ac. Allora, adesso al secondo membro facciamo il denominatore comune, che è 4, e mi viene 121 più 12 per 4, che fa 48. Il primo membro lo lascio così com'è. Stessa storia facciamo di qua, quindi abbiamo ax più b mezzi, al quadrato, il denominatore comune è 4, e mi viene b quadro meno 4ac. Poi cosa abbiamo? Abbiamo un quadrato che è uguale a un numero. Questo numero, adesso lo scriviamo qua, quanto fa? 169 quarti. Allora, se un quadrato è uguale a 169 quarti, vuol dire che la quantità che ho elevato al quadrato, cioè 3x più 11 mezzi, dovrà essere uguale a più o meno la radice di 169 quarti. Stesso discorso identico lo faccio di qua, quindi se il quadrato di ax più b mezzi, aspettate che ho sbagliato, è uguale a b quadro meno 4 ac fratto 4, significa che il binomio che ho elevato al quadrato, cioè x più b mezzi, dovrà essere uguale a più o meno la radice di b quadro meno 4ac fratto 4. Allora, vediamo qui, più o meno 169 è il quadrato di 13 e 4 è il quadrato di 2. Qui ci sono delle lettere invece b quadro meno 4ac fratto 4. L'unica cosa che posso fare è che al denominatore c'è un numero senza lettere, senza parametri, che guarda un po' è un quadrato perfetto, 4. Quindi la radice la tengo al numeratore e quindi al numeratore ho la radice di b quadro meno 4ac e al denominatore invece il 4, radice di 4 è 2. A questo punto cosa faccio? Torniamo all'equazione eh, con i numeri, quella particolare. Devo isolare x no? per trovare le soluzioni, quindi questo più 11 mezzi se ne va al secondo membro e diventa meno 11 mezzi più 13 mezzi. Stesso passaggio lo faccio di qua. A x il b mezzi lo porto dall'altra parte, diventa meno b mezzi più o meno radice di b quadro meno 4ac. 2 allora qui meno 11 mezzi più 13 mezzi il denominatore ce l'hanno già uguale e mi viene quindi meno 11 più 13 mezzi e fa 2 mezzi cioè 1 ok? allora scusate mi viene 1 se, se eh, ho dimenticato il più o meno ecco qual è il problema mi raccomando eh, c'è il doppio segno quindi una volta col, quindi una volta ottengo 3x U uguale 1 se uso il più, se invece uso il meno, meno 11 meno 13 fa meno 24, diviso 2 fa meno 12. Stessa cosa qui. Allora, questo um, meno b mezzi più o meno radice fratto 2 c'è già il denominatore uguale, quindi qui è come fare meno b e poi sotto abbiamo un 2, ok? Qui chiaramente tutti i calcoli che ho fatto qui a destra non li posso fare perché ci sono tutti i parametri di cui non conosco il valore, quindi lo lascio così com'è. Eh, L'unica cosa che mi, mi manca da fare qua mh, a sinistra nell'equazione generica per isolare la x, che, che cos'è? Fare in modo che non ci sia più questa a davanti, quindi io divido tutto per a, quindi se divido per a al secondo membro la a va a finire al denominatore e quindi ottengo che la x è uguale a meno b più o meno radice di b al quadrato meno 4ac fratto 2a. Questa è una formula che adesso è la prima volta che vedete, vi sembrerà brutta, difficile, eccetera. State tranquilli che poi è una formula che imparano tutti e che vorrete utilizzare anche nei casi in cui se ne può fare a meno, perché magari il trinomio di secondo grado si può scomporre, eccetera. Ed è la formula risolutiva per l'equazione di secondo grado di cui dovremo parlare, eh? perché eh, qui c'è un numero che viene sotto radice, le radici quadrate eh, si possono estrarre soltanto in determinati casi, quindi è un po' da discutere, però questa è la formula. Ehm, finiamo l'altra, già che ci siamo. Qui 3x uguale 1 vuol dire x uguale 1 terzo e 3x uguale meno 12 vuol dire, se divido tutto per 3, x uguale a meno 4. Quindi l'equazione iniziale 3x più 11x meno 4 uguale 0 ha come soluzione 1 terzo e meno 4. L'equazione generica x quadro più bx più c uguale 0, se tutto va bene, poi vedremo nel dettaglio prossimamente cosa significa se tutto va bene, ha come soluzione due numeri. Uno è quello che ottengo utilizzando il più, quindi meno b più radice di b quadro meno 4ac, tutto fratto 2a, e l'altro è quello che ottengo utilizzando il meno.